Ciao! Oggi volevo fare una proposta di lavoro seria per quanto riguarda la produzione e vendita di prodotti biologici, di verdure, vegetali, frutta, verdura, cereali, semi e così via biologici e eh, perché ho assolutamente bisogno di collaboratori. Perché mh, da solo eh, non potrò mai arrivare a una produzione per, per poter vendere, per poter fare di questo un lavoro. Invece insieme con qualche altra persona eh, il discorso diventa fattibile. Quindi, niente, invito chiunque sia interessato a contattarmi, così gli spiego meglio. E invito chi non è interessato eh, ma magari conosce qualcuno che potrebbe essere interessato eh, di eh, rilinkargli questo video eh, sarebbe buono avere esperienza nel campo de, dell'agricoltura biologica nell'agricoltura in generale eh, non è necessario ma sarebbe sarebbe buono eh, e niente, grazie per l'attenzione, eh, spero di ricevere risposte, ciao!